Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca che condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi uh, il, uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se uh, a giocare uh, non uh, si scaltro è ombre, bre Matalo, matalo uh, Camperon dietro la cru Per uh, iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube uh, Se tutto e di più uh, Forza fallo pure tu Perché uh, con uh, le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un episodio di Tuning 2.0 per quanto riguarda la seconda auto eh, uscita oggi e penso che queste siano le ultime due auto che Rockstar rilascerà per, eh, per il momento poi aspettiamo tutti quanti un prossimo aggiornamento quindi eh, vedremo che cosa tirerà fuori allora questa è l'auto in questione la lampada di Michelli qualcosa del genere eh, secondo me è un prezzo un po troppo esoso un po' troppo esoso perché 1.225.000 per una sportiva classica comunque va bene eh, lasciamo, lasciamo stare i commenti qualcuno mi ha detto dice eh, le auto ci stanno sotto al video precedente perfetto le auto ci stanno però io giustamente esprimo un mio parere ragazzi per me l'auto di prima era un bidone questa qua è un semi bidone cioè eh, l'ho provata anche come auto non è tra le più veloci anche perché come sportiva classica ragazzi secondo me eh, esteticamente ci potrebbe anche stare esteticamente però la trovo boh inappropriata come auto secondo me non è una grande auto però ripeto eh, ci sta è stata messa ci sta che a qualcuno può piacere ci sta tutto ovviamente però comunque sia, 1.225.000, un po' troppo esagerati per, per un'auto di questo tipo, secondo me, voglio dire, eh, ci sta l'Infernus Classic, che è molto meglio, ci stanno parecchie auto che sono migliori di questa, a livello di sportive classiche, secondo me, e sono anche molto più veloci, molto più prestanti come auto. Per quanto riguarda le modifiche, che dire delle modifiche? Le modifiche sempre scarse su tanti veicoli. Perché... cioè Che modifiche gli vuoi fare una macchina del genere, ragazzi? Su, parliamo se chiaro. Io mo qui ci ho messo il neon, giusto per... Però il neon sotto un'auto del genere non va. Cioè è proprio inappropriato. Il neon potrebbe andare, che cazzo ne so, sotto una Nero Custom, una sotto una lg retro custom sotto queste auto qui per carità di dio vabbè il neon c'è chi lo mette pure sotto al se potesse infatti io metterei pure io il neon sotto al se potessi però ci stanno alcune auto che il neon non va come altre modifiche voglio dire secondo me non ci stanno quindi ognuno la modifica a suo gusto. Questi sono tutti quanti i vari pezzi che ci sono in questa auto. Io adesso sto tirando fuori diciamo, un modello di auto. Se vi piace fatevela pure voi come ho fatta io. Se non vi piace non la comprate proprio. Perché secondo me... Eh... Allora noi abbiamo 120 posti auto ragazzi, no? E continuiamo a comprare, a comprare, a comprare, poi quando c'è bisogno di fare un glitch, tanti pare che gli avvierà il buco del culo per buttare via un'auto e comprasse magari un, non so, un'officina o comprare altro. Io sono del parere che eh, le auto, noi potremmo avere pure 250 euro, perché ho sentito gente, eh, ma servono più garage, per far che? Per comprarle tutte le auto? ma voi perché avete i soldi grazie ai glitch perché sennò no voi 120 posti auto non li compravate non, le, non, non li facevate tutti sti garage 6 garage questo quello e quell'altro raga parliamo se chiaro o perché giustamente ci stanno persone che eh, come me magari hanno soldi a scalafascio e comprano ste macchine per collezione c'è cioè sta per collezione ma quando cazzo le usiamo se stiamo in giro in sessione sempre con la deluxe cioè io no però c'è gente che sta o con la deluxe o con l'oppresso, comunque sia l'auto è questa ragazzi non è che sia tutto sto granché a me personalmente non piace l'ho comprata per farvi un episodio di tuning proverò a fare dei test di guida tra questa e la nuova sportiva classica e tra queste sportive classiche e quella che secondo me a parere mio è la più veloce tra le sportive classiche quindi andremo a vedere come va quest'auto perché uno compra un'auto perché è veloce perché va si sì, la compri pure perché è bella però come si dice la velocità non guasta e secondo me questa per quanto riguarda velocità e manovrabilità è un velocesso e il mio consiglio è che se vi piacciono le auto compratela altrimenti non la comprate perché secondo me non ne vale la pena detto questo un saluto a tutti al prossimo video